Hallo weekly nati, ieri sera infettato come sono dalla febbre sì. della solitudine, decido di andare come ai vecchi tempi a guardare un film. Avevo proprio un bisogno cronico di uscire finalmente dalla mia camera e allora malato dalla voglia di guardare un bel film, esco dalla porta, vado in salotto e mi butto sul divano. Come di questi tempi ovvio non trovo un cazzo, solo degli Oscar bait sentimentali fatti per bagnare dei critici omosessuali. Perciò mi metto a pensare, se sei un vero uomo... Però prima dovrei diventare un regista, no? dovrei studiare un po' di regismo per sapere da dove cominciare almeno. Mi sono poi ricordato di avere un amico regista, un esperto di regismo e l'ho invitato al podcast. Così gli faccio due domande e poi con la scusa del podcast gli chiedo senza neanche dirgli che ho smesso di registrare come si regizza. e Mi darà due dritte e poi così posso mettermi a regire pure io. Enjoy! regista benvenuto al weekly nick buonasera buonasera prima domanda lei è un regista sì. che per noi vuol dire una persona che fa i film esatto. ma nella pratica lei cosa fa esattamente ma nella pratica semplicemente accendo la telecamera controllo che tutta la scena funzioni perfettamente ascolto i livelli di audio se sono corretti o meno ascolto soprattutto poi se gli attori parlano in dizione corretta senza utilizzare la cadenza controllo tutta la scena è un bel casino Ha anche qualche tipo di controllo creativo o dipende dal progetto ma di solito un buon regista si fa sempre rispettare quali sono le tue parti preferite del tuo ruolo come regista quelle che ti danno più soddisfazione ma innanzitutto i miei punti preferiti del mestiere sono sicuramente scrivere le sceneggiature fare delle buone scene con dei buoni livelli di luce inquadrare i piedi e avere dei servi tutti per me tu non hai idea di quanto sia bello indicare le cose con il dito tant'è che il cazzo a volte diventa duro nella stessa direzione sono particolarmente interessato al punto numero 3. hai detto che ti piace inquadrare i piedi giusto molto ma non trovi che a fine giornata dopo un sacco di riprese quando gli attori sono stanchi hanno girato per il set tutto il giorno tutti sudati ma Magari che i piedi lerci, marci, puzzolenti fanno un po' schifo. Quello è il punto migliore della giornata, perché i piedi non puzzano ma sono saporiti. Ok, parliamo di altro. Sempre Quentin Tarantino mi pareva, ha recentemente detto qualcosa riguardo ai film della Marvel, i film di supereroi, no? quelli che vanno di moda ultimamente e incassano i miliardi. Sì. Ha detto qualcosa come non sono cinema, non sono vero cinema, qualcosa del genere. Sei d'accordo con questo? Ma in realtà è stato Martin Scorsese a dirlo e non Tarantino. E... Pardon. Però in questo caso mi trova a... Completamente d'accordo perché innanzitutto scrivere le sceneggiature per i film della Marvel e i supereroi in generale è una cagata pazzesca Nel senso che tu puoi immettere qualsiasi stronzata persino il pubblico più ignorante se ne potrebbe accorgere e per giustificarlo dicono Ah sì cazzo, adesso introduciamo la carta del viaggio nel tempo e proviamo a sistemare la merda che abbiamo partorito Parole graffianti per non parlare poi delle sceneggiature tratte dai film e dei videogiochi Sì beh sono praticamente i cugini ritardati di quelli dei fumetti Quelli sui fumetti almeno hanno un budget alto, hanno alto valore di produzione Le vedi che c'è della gente col cazzo grosso che ci lavora dietro Invece per quelli dei videogiochi non me ne viene in mente uno che sia stato impressionante a suo modo Si tratta sempre di film per autistici A proposito di sceneggiatura Prima stavamo parlando dei film tratti da fumetti, da videogiochi eccetera La maggior parte dei film sono tratti da libri O la maggior parte dei film di successo possiamo dire E sento spesso di generalmente da dei monopalla con le croste sui Go. gomiti che il libro è meglio del film cosa ne pensi della gente che continua a insistere per qualsiasi cazzo di film veda che il libro abbia qualche qualità superiore inerentemente perché è un libro ma allora mi fa piacere che tu abbia voluto trattare di questo argomento non rendendosi conto che sono due medium completamente diversi ed è inutile metterli in paragone devo dirti che l'opinione di queste persone ha la stessa valenza di uno che si mette l'orologio con le lancette dalla parte del polso ad attuare una sceneggiatura quale ha un libro verrebbe fuori un film da 8 ore e voglio vedere se porca puttana loro si metterebbero su un cazzo di divano a succhiarsi il cazzo e vedere un film di 8 ore. Sì beh è gente che si mangia le supposte degli pseudo intellettuali che dicono così non perché abbiano visto entrambi spesso non è neanche vero ma lo dicono di default perché hanno letto il libro e vogliono farti sapere che hanno letto il libro quindi sono degli intellettuali perché loro leggono cioè sono in grado di aprire un insieme di fogli di carta ritagliati e leggere delle parole scritte sopra. Veramente un applauso. Diciamo che questi finti intellettualoidi sono la maggior parte delle volte delle basic bitch che mettono foto di Instagram con la descrizione di chissà che tipo di autore uscito dal buco di culo del mondo. Sono mucche obese che non sanno fare le scale in giù e fanno... <ride> ma non hanno gli occhiali e quindi occupano solo spazio nella terra e non producono un cazzo nella loro vita. Tutto ciò che sanno fare è schifo ma una cosa che mi sta tremendamente sui coglioni nei film altrui è lo scavalchiamento del campo tu capisci che con persone del genere con più massa grassa che cervello per loro è abbastanza impossibile non scavalcare il campo perché con il loro grasso invadono tutta la scena e scavalcano il campo in ogni modo possibile uh -huh, uh -huh. c'è altro in particolare che ti sta sul cazzo del tuo mestiere come regista? ma sicuramente sono le prime donne che vengono lì, fanno quel cazzo che gli pare, credono di avere più sensibilità artistica di altri del regista soprattutto e di certo loro prima di diventare tali star che figurati poi erano sicuramente le basic bitch che leggevano i libri. Poi giustificheranno anche proprio con quello la loro incredibile sensibilità artistica. Magari sono sempre state grossi pesci in piccoli stagni perché essendo in produzioni indie magari una è un po' più figa della media, ha le frasi intellettuali su Instagram un po' più sensate delle altre quindi si crede più intelligente, più bellina più... invece... Ma sì, si crede un dive coi fiocchi ma sono piene di ritocchi e circondate da finocchi Sì beh da blocchi di pitocchi. poi come ti compagno Porti se ne becchi una così la tocchi Minchia la prossima la slego i fiocchi Le spezzi i ginocchi Le Sono i gnocchi.